Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokemon Fire Firehash Io sono Graciel Sphere e in questo episodio andremo innanzitutto a dormire per far passare la giornata E il Rotom Dex dice di andare a scuola, perfetto Andremo quindi a scuola oggi, nella scorsa puntata abbiamo catturato Tapufini, Abbiamo anche affrontato l'ultimo Kakuna dell'isola, ovvero Happy, con il suo Mudsdale. Quindi se ve lo siete persi andatelo a vedere perché abbiamo effettivamente completato tutte le sfide dell'isola Ora dobbiamo andare a scuola, vediamo un po' cosa ci aspetta eh allora, entriamo. Vediamo un po'. E qui, nell'aula, praticamente da sola, a parte il tipo che ci vende le Pokéball per le ultra creature, c'è un Meltan. Ma certo che lo voglio prendere. Perfetto, abbiamo quindi ottenuto il nostro ultimo Pokémon di Ash. Per, per tutto il gioco essenzialmente, perché questo è l'ultimo Pokémon di Alola, quindi... Questo è l'ultimo pokémon di Ash, Meltan al livello 40, eccolo qui. Come statistiche sembra che sia più portato per l'attacco, piuttosto che per l'attacco speciale, quindi direi di tenerlo su per l'attacco. E ha Flash Cannon, Thunderbolt, Headbutt e Harden. Ok, non ha delle mosse molto buone per un tizio che att attacca in maniera fisica. Allora innanzitutto prendiamolo, lasciamo giù quindi il nostro Solgaleo. è giunto il momento di sostituirlo Allora Solgaleo lo possiamo mettere qui giusto 791, sì E ci manca un Cosmo M se non sbaglio per completare questa linea di appunto leggendari Beh magari lo prenderemo proprio tra poco un altro Cosmog Allora dato che Meltan si evolve Praticamente eh, tenendo una caramella rara bisogna dargliela, non usargliela, dargliela e basta, give. No, no, no, non voglio darla qui a Meltan. Fatto. No, non voglio usarla, voglio dargliela, give. Grazie. Ecco fatto. Meltan quando salirà di livello si evolverà. Ora, mettiamolo quindi davanti. Poi, bag. Andiamo a vedere se ci sono delle mosse che possiamo insegnargli un po' migliori rispetto a quelle che ha Se no lasciamo di quelle e va bene così Heartquake per esempio possiamo insegnarlo a qualcuno? Eh, conviene insegnarlo insieme a Insignoror perché ora non abbiamo più nessuno con Heartquake E togliamogli Acrobazia che va bene tutto però chi se ne frega di Acrobazia dai Ok Bene Forse è psichico può impararlo, aspetta, eh. Il nostro Meltan... No, non può imparare una sega Meltan. Vabbè, vedremo di usarlo un po' così, vediamo un po' come va. Cosa? Hai sentito qualcosa nella scuola? Torna subito dentro. Va bene. E c'è il Team Rocket. They ate my bottle cap collection. We have to punish them somehow. Cos'era bottle cap? È la, la collezione di tappi di bottiglia? L'hanno mangiata? Hai, sei sicuro di aver visto uno venire qui dentro? Sì, è difficile dimenticarsi di uno strano Pokémon uh, con una Hex Nut for Head. La Hex esattamente cos'è? Non mi ricordo. Vabbè, comunque, hanno visto un Pokémon strano. Non vedi che siamo occupati e noi invece combattiamo contro di loro. Quindi Jesse e James che mandano nel campo Mimikyu. Noi andiamo di Meltan e vediamo un po' come se la cava Meltan. Allora, iniziamo con Thunderbolt Per togliergli il fantasmanto Ecco fatto E poi andrei di Flash Cannon Cacchio però, ma che danni Vabbè ehm, Allora andiamo di, di Insineroar Con Darkest Lariat È proprio fastidioso Mimikyu come Pokémon. ok insinoro ora a livello 45 poi merani quindi Pokémon di tipo acqua veleno eh, andiamo con roulette non è proprio il più indicato però d'altronde sarebbe stato meglio forse mandare pikachu Beh, andiamo di brave bird eh, questo è super efficace appunto. Il nostro Rowlet si suiciderà facendo questa cosa. E eh, va bene così. Mandiamo Ma Poipole allora. Il che non ha molto senso quello che ho fatto, perché è stupido mandare Poi Ah, però un po' di danno lo fa comunque, dai. Almeno si prende un po' di punti esperienza. E si aumenta pure l'attacco speciale, buono, in vista di Fett che sicuramente me lo ammazzerà con Mirror Quat, vero? Um, andiamo di Toxic. Eh, infatti, vedi, vuole usare Mirror Quat sta merda. Allora faccio Venom Drench, ecco. Diminuisco l'attacco, l'attacco speciale e la, e la velocità. Guardalo, guardalo come prova a counterarmi. No, no. Io non ti attacco, ti faccio morire piano piano. Guardalo lì Ti faccio morire nel tuo stesso... nella tua stessa merda che produci nel tuo corpo Un po' brutto Wobbafett come Pokémon, guardalo lì Inutile come la merda Tanto iperavvelenato, non può fare nulla Addio Wobbafett Mi farai fare un bel po' di punti esperienza su Poeple Perfetto Livello 42 Nasty plot, no, grazie. E il team rocket esplode di nuovo. Ok, a questo punto. Eh, ha appena ricevuto notizie di un avvistamento di un'ultra creatura. Al percorso 3. Ok. Um, prima però fammi andare a curare i Pokémon. Un secondo qui. Così il nostro Meltan uh, resuscita. Ecco fatto. E andiamo quindi a catturare un'altra ultra creatura. Percorso 3. Va bene. Quindi qui sopra. Vediamo un po'. No, questo è operato bene bene. Dov'è esattamente? Qui non c'è... Ah, eccola, eccola! Trovata! Allora, Pokémon. Mandiamo Ma in campo Meltan, così si prenderà un po' di punti esperienza. Poi lo sostituiamo subito con Pikachu. E proviamo a catturare questa ultra creatura. Feromosa. Pokémon. Pikachu. Triplo calcio. Ah, godo. Andiamo poi di Thunder Punch. Azz! Non pensavo di shottarla, sinceramente. Non ha difesa sta tipa. Ok, eh, ricarico il salvataggio e ci rivediamo qui. E rieccoci qua. Affrontiamola di nuovo. Feromosa. Meltan, poi cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Leva ancora di triplo calcio. No, Stomp questa volta. Andiamo di elettrococcola. Eh sì, non ha difesa sta ripa, eh. Zero difesa proprio. Nazo di nuovo. Oh, stava per morire malissimo. E a questo punto Ultra Ball qua. Sì, sì non Ultra Ball. Uh, non so come sia tradotto in italiano questa Ball. Vabbè, comunque, catturatela, dai. Non può nulla contro di noi. Perfetto. E anche Feromosa è stata catturata. Tipo Coleottero Lotta, non so perché lotta. Great Work. Ora torniamo a scuola. Ok, volevo vedere se qui in giro poteva esserci una nuova. cosa. Che magari non c'è. Magari non è ancora tempo, magari questo non era il posto giusto. Quindi torniamo a scuola. Ah ecco invece, eccolo qui. Pokéball che contiene 0 ora. Prendetela, ovviamente. E abbiamo preso pure 0 ora. Ora appunto torniamo a scuola. E ho visto che c'era il professor Kukui lì fuori. Prima di tutto andiamo a sistemare i Pokémon che abbiamo preso, quindi 795 Feromosa, allora 485 qui, ok, poi 0 ora, 807, quindi qui, sì, qui, e piano piano, stiamo davvero riempiendo questo box, eh? perfetto, usciamo. E lì c'è un tipo. Salve. Non preoccuparti di Lui Glacial, mi prenderò ci penserò io. Quindi sei venuto qui perché hai deciso di iniziare la Pokémon League? Ma pensi troppo in piccolo. Sono venuto a distruggerti, ok? Pensi che rimpiazzare le vecchie tradizioni sia una buona idea? Ma cosa vuole sto qua? Ma una lega? È davvero uno spreco di tempo. Tutti sanno chi è l'allenatore più forte. Se lo pensi. Se so you think to join the league and ah, se lo pensi, quindi. Um, insomma, partecipa alla Lega e provalo in una battaglia. È come se io dovessi cadere in questo trucchetto. Ti sconfiggerò qui ed ora. Se pensi ancora che. If you still make the league. I'll destroy the tu. Ok. Se, e se farei la lega, distruggerò anche quella. Attenzione, è incazzatissimo. Cosa c'è questo ragazzino? Pensi che io ci sia andato troppo duro con lui? Bene, quindi distruggerò prima te. Potrei. Potrebbe essermi mio troppo di riscaldamento. Attenzione, volevo affrontare Kukui, questo, questo Guzma, Che è il capo del Team Skull, eh, che ha un Golisopod. Ok, cambiamo Pokémon, allora contro Golisopod, Acqua Coleottero, credo sia. Uh, acqua con Mandere in campo Roulette Bene Leaf Blade Az! Fortissimo gol isopoda, eh? Pikachu è tutto tuo allora Va di Thunder Punch E poi Electro Ball. Perfetto, abbiamo sconfitto Guzman. che spreco di tempo. Beh, se lo dici tu, e tu questa la chiami una sfida? Se questo è il tuo meglio, se questo è il, uno dei tuoi migliori studenti, beh, le All secondo me 2 giocano, l'intera Lega sarà uno scherzo praticamente distruggerò laggiù va bene ti distruggerò la lega eh, non dovevi metterti in mezzo potevo tranquillamente gestirlo comunque tieni gli occhi aperti non credo che sarà l'ultima volta che vedremo guzma perché non torniamo a casa ora si sì, dai torniamo a casa a questo punto abbiamo concluso questa giornata eccoci qui quindi andiamo a dormire e Rotomdex ci dice di andare a scuola, quindi andiamoci. Partiamo subito con questa giornata, facciamo una piccola cosa prima di salutarci per portarci avanti poi anche nel prossimo video, dato che questa giornata sarà abbastanza lunga. Prima di andare a scuola andiamo nella foresta di mele mele. perché vicino alla seconda allenatrice appunto c'è un Cosmog, un altro. Ecco qua, quindi prendiamocelo. E questo lo potremmo fare evolvere in Em. immagino. Non sono molto esperto di come si evolva, se solamente tramite livello serve qualcos'altro. Intanto però ecco qui un Cosmog, che mettiamo qui. Ah, entrambi a livello 42 tra l'altro. Cioè l'ha fatto spawnare a livello del... No, entrambi direttamente a livello 42. Tutti al 42 sono tranne sul galeo, va bene. Bene ragazzi.